Sì, questa è bancarella. Sì, è tutta una bancarella. Qui stanno appena sì, smontando le bancarelle. Quando la bancarella eh, chiede l'autorizzazione, deve anche pagare, oltre al suolo, l'occupazione del suolo, la passa sui rifiuti e eh, viene consegnato un sacchetto, in modo che lei pulisce, se non pulito, non pulito. Uno o due volte si sì, toglie la licenza. Grazie, Ma, altro problema sono le caditoie, vedi? Sì, si sì, si otturano. Sì, sì. Eh, ci sono sicuramente nazionali. Vabbè, però intanto cioè, loro l'hanno lasciato sì, sì. fuori, Adesso peraltro tu è tutto indifferenziato che stanno arrivando gli perché accertatori. ce la vedi? si si abbiamo visto che qui ci sono tre bustoni. Sì, è un esatto, di... che sono riferibili al forno, anche perché ci sono sì. qui delle Sì, ci sono dei riferimenti, noi cerchiamo quando riusciamo scontrini e qui ci sono tutti i riferimenti del oh, c'è anche da dire li ha messi per terra questi no, no. però non lo la carta non ci so dà dentro non sono sì. differenziati il divano, il divano è un problema perché in effetti fa parte di un servizio di ingombranti e qui bisogna chiamare quello specifico. Lo comunica lei? Sì. <ride> che va raccolto per domani? Scusami, ma se nel secchione dell'umido che c'era di là abbiamo trovato anche ri eh, rifiuti diversi, ragione per la quale anche la cooperativa dell'umido dice io non ritiro perché quello per me non è più umido, è indifferenziato. La è la prova provata che l'umido nel cassone stradale non, non va bene. No, no, ma infatti premesso che il piano parte sì. a febbraio in via sperimentale e a novembre sì. si estende a tutti. Non sarebbe male consentire a richiesta quello che ci stavano raccontando, sì. cioè a richiesta si può sì. già avviare. Come la dobbiamo modificare la tutta, tutta, tutta esatto. la le parte le operativa le di averlo. Di, eh, il problema è, il problema. è un lavoro. Però devono pure, Ma... scusate, pure spazzare la strada. Perché ci sono delle cose per terra riguardabili. Sì, Lavoriamo sì, sì, certo, sì. su questa idea cioè, sull'idea dei totem, che, perché i totem non devono essere affissi, li puoi mettere sì, in piedi no, o in varie lingue, no. o per esempio con delle infografiche, cioè dei disegni che a quel punto sì, sono sì. universalmente comprensibili. I tre mamme che sono praticamente qui in nel quartiere, nella preghiera del venerdì. Fanno la preghiera in cui danno le istruzioni praticamente su come fare questa attività qui. Sui giornali praticamente in lingua viene continuamente pubblicata una cosa di questo tipo. Ha aumentata tantissimo la differenziata perché la differenziata toglie mercato e un certo tipo di mercato a chi fa i soldi con diciamo, lo smaltimento e dei rifiuti.